benvenuti nella mia cucina. Oggi faremo il ciambellone, vaniglia, pere e cioccolato. Ma prima di tutto vai con la sigla! <musica> Questi sono gli ingredienti che troverete sotto al link in descrizione. Ci servirà farina, uova, yogurt, codette di cioccolato, olio, acqua, zucchero, lievito, secolo di patate e ovviamente le pere quindi partiamo con la nostra realizzazione incominciamo mettendo le uova e poi le uniremo con lo zucchero un po' alla volta sì. e aggiungiamo lo zucchero un po' alla volta eh sì zucchero, ne mettiamo un pochino ricordatevi di lavarvi sempre le mani Ok, adesso andremo ad aggiungere l'acqua una volta e poi l'olio guardate la consistenza tutte le dosi e gli ingredienti li metteremo sotto in. al link in descrizione adesso olio. mettiamo dell'olio di semi adesso andremo a mettere lo yogurt noi usiamo quello senza lattosio ecco mettiamo tutto ed è lo stesso colore ok ci cioè, aiutiamo magari un cucchiaino aggiungiamo la farina sempre poco a poco E scoliamo per bene Piano che se no facciamo uscire tutto Vero Vai, no. gira Ok Mi sa che dovremmo cambiare ciotola No, no, adesso si addensa con la farina quindi Non, ah. non dovrebbe servire Non dovrebbe Dopo vi faccio vedere la consistenza Così Poi noi utilizzeremo il lievito pan degli angeli, sì. poi volendo potete già metterlo nella farina sì. oppure metterlo alla fine del, dell'aggiunto della farina. No. Aggiungiamo la piccola di patate e dopo aggiungiamo il lievito. Ecco, scoliamo per bene senza far uscire ovviamente l'impasto. Un pochino di lievito, una bustina. Un qua. E versiamola. Ricordatevi, è eh? un cucchiaino. Andiamo ad aggiungere pian piano: iniziamo ad aggiungere le, le pere. pere. Allora, le, le pere. pere. Sembrava a me. Eh, abbiamo fatto pere, intanto abbiamo le pere le abbiamo qua. Ne aggiungiamo un po' alla volta. Con mm -hmm. Il mare di ice. Adesso aggiungeremo le codette pane angeli. Lo aggiungiamo un pochino. Vai, tutte. vai, vai, vai. Sì, tutte. Vai. tutte. Ci, ci. Uh. Sempre dal basso all'alto. Vuoi mettere ancora? Lascia un basta, mm, Vediamo. No, bastano. Basta. Ecco. perfetto adesso lo ecco. andiamo a mettere nella teglia nella nostra amica teglia sempre Tor imburrata tortiera mi hai sbagliato sì, tortiera vai che ti do una mano senti va ecco senza farla cadere sì. mm. ferma tu giro io che forte Per il forno, perché adesso useremo il nostro amico forno. fermo così. Perfetto. E okay. adesso andiamo a ad metterlo in forno a 180 ⁇ gradi per circa 30 minuti. Ci vediamo dopo. sempre aiutare da un adulto perché un forno scorta a dopo ed eccola qua con tutto il suo splendore così È ancora più bella. Ecco a voi la torta per il compleanno di Giulia. Complimenti e auguri! Buon compleanno! Sì. Quindi, se questo video vi è piaciuto, mettete i like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, e andate a far parte dei cammini, e Ciao! E auguri!